Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Allora, nuovo video barra vlog motivazionale barra che grigio. Questo è un video dove faccio vedere dove faccio il letto e stiamo un po' insieme. Dunque, spero che siate bene. E io altrettanto sto meglio, a parte che mi si sono rotti gli occhiali, non va i dettagli. Ve lo dirò anche dopo tanto, quindi sarò ripetitiva, perdonna. E, e niente adesso vado un po' a scoltare l'insola come vedete in questo caso poi eh, vabbè, faccio un po' il letto all'americana come si suol dire però almeno cerco di dare un po' più eh, una decenza a questo letto allora innanzitutto qua sposto la mia borsa vabbè dettagli e, e metto a posto il mio letto ecco qua da una parte e dall'altra tutto sommato vado a prendere anche il piumone lo sistemo, lo piego faccio la risvolta anzi la risvolta è stata bella fatta di già e poi vado a sistemare anche dall'altra parte ovviamente del letto sia a destra che a sinistra Dopodiché Faccio la risvolta, acchiappo il cuscino, un altro cuscino, poi lo metto sopra la risvolta e così anche dall'altra parte, la stessa identica cosa. Vado a fare la risvolta, prendo i pigiami, li piego, li sistemo come meglio credo io, cioè a mio piacimento sarebbe. <ride> e poi, scusate lo sguardo che vi faccio, sembra... Una cosa un po' bruttina da, vedere, da guardare, però vabbè eh, sappiate bene che da quando mi si sono rotti gli occhiali vedo poco e, e male, quindi vabbè, vedo quello che vedo, diciamo, tutto sommato, non è che vedo tantissimo bene, però mi raggiungo come posso. Tra l'altro tra poco da andare a visita dall'oculista, quindi vabbè, nulla di preoccupante, almeno lo spero per me e qui sistemo. Dicevo il letto. Scusate, ogni tanto vado e vengo come un um, come un fantasma. Vabbè, niente qui. Eh, sistemo il, il mio lettino eh, il mio lettone. Anzi, perché è un letto matrimoniale, però va bene lo stesso, e, e niente. e Ci vediamo al prossimo parte. Ciao! Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, un nuovo video, vlog, parcheggio. E dunque, mh, oggi è domenica, pare, non so se è 21-22, comunque lo scriverò quando monto il video, se riesco a montarlo, altrimenti ci sarà scritto nella info box, nell'informazione del video. E niente, allora. Dunque, voi come state? Spero tutto bene e, e niente, quindi... Che dire era ora che finalmente facessi un altro video di questi che ricci mm, dunque come è passata la domenica non passata bene anzi la sto passando tutta la bene perché sto facendo video su, qua, su youtube eh, e niente eh, che dire Sto cercando le volte di fare altri video di quelli che piacciono a me, ma anche quelli che piacciono a voi, solo che ancora non ho capito bene come funziona questo benedetto algoritmo di Youtube, quindi vabbè, dettagli. Ehm... Nulla. Allora, innanzitutto non so se le luci sono belle o meno, non ne ho idea, perché volevo proprio questa ombra qua che c'è di fronte a me, ombra, sarebbe dire eh, la, mia, la mia camera non è molto illuminata, quindi... L'inverno si sa so, perché va bene, ho commento, in Sardegna non è luminosissima le stanze della, delle proprie case, quindi vabbè, nulla. Dipende, insomma, le giornate ovvio, però, vabbè, ah, perdonatemi per i capelli sparati, ma non ci posso fare niente, quindi... e niente. Ah, mi ha disfatto le unghie perché non le potevo più, erano troppo scomode, sperando che voi le vediate, perché sono belle, belle e eh, disfatte. E appena posso, li, come dire, li, li smalto io direttamente. Faccio io qualche cosa, qualche colore, qualche cosa di speciale. Non farò chissà che cosa, però. Forse metterò un bello smalto color melanzana. Vediamo cosa mi sfugge a me. Non ne ho idea, vediamo. E niente, io mi vedete con questo cappotto, ma barra al chiamare voi giubottino, perché in camera mia c'è un freddo che non si può stare. Io non lo so se vi ho messo bene o meno. P Poi non è che mi vede tanto bene, perché mi si sono rotti gli occhiali, quindi devo anche aggiustarli, aggiustarli più che altro devo andare a fammi rifare, perché mi si sono rotti, sono caduta, mi sono rotti, quindi devo uh, riportarli devo provvedere a vedere come posso fare perché sono senza occhiali e non vedo una mazza di vabbè dettagli e, e nulla sperando che voi mi vediate bene io non posso vedere perché ripeto adesso non sto registrando più con la fotocamera quella non so se dice vabbè faccio prima dire posteriore che non frontale quella posteriore perché si veda meglio io non so cosa vedete voi, però io non vedo granché, quindi vabbè, dettagli. Mentre se provo a registrare la frontale, mi guardo io allo specchio, non è un bel vedere, mi dovrei guardare nel buco della telecamera e non vedo lo stesso, quindi vabbè, niente, dettagli. Eh, voi come vi va? Io spero bene, eh, l'ho solo detto mille di volte, perché oggi sono un po'... Un video di prova questo, diciamo, non è un video di che, un video di prova. E niente, quindi che dire, ci si vede a un prossimo video, quindi state sintonizzati perché dopo ne verrà un altro, non con la telecamera frontale ma posteriore, non lo so cosa uscirà fuori, non so neanche se sta registrando in questo momento, se non sta registrando nulla registro con la frontale perché è tutta un'altra cosa, è vero, voi vedrete male ma pazienza. E niente, ciao!